Siamo dunque pronti per proseguire il nostro viaggio e parlare della lettera B, che nell'antichità si chiamava Beth. In realtà iniziamo qui a scoprire la prima di quelle che vengono chiamate le lettere doppie, che sono sette, doppie perché fondamentalmente la loro pronuncia è duplice. Infatti questa lettera si chiama Beth, quindi B, ma anche VET, ok? Quindi il suono della V. Um, diciamo che noi approfondiremo molto uh, il significato della B, del suono B, perché poi di solito il, il significato v, v, in questo caso, è un po' l'opposto, diciamo, è l'aspetto la la più... Negativo, più di um, invece che appunto di creazione e di tendere appunto all'ordine della creazione eccetera l'altra sfumatura è quella che tende al disordine della creazione quindi a un movimento discendente diciamo dell'energia no un po' in caduta libera questo è un po' anche la differenza tra questi due suoni uno è un suono molto di creazione e di ehm, anche ascesa verso quello che vuoi, verso le energie che vuoi creare, eccetera. L'altro è un po' l'opposto, ma lo vedremo meglio durante questo video assieme. Certamente uno dei significati di, di questa lettera, il primo, che proprio viene anche solo guardando nel glifo, è CASA. Casa intesa anche come tenda, perché no, in cui proprio si vedono le due sezioni in cui uno appunto era dove dormivano gli uomini e uno dove dormivano le donne e si vede proprio l'entrata lì dove nella zona degli uomini, appunto in alto, vedete c'è l'entrata e dalla zona degli uomini c'è l'entrata verso la zona delle donne, quindi proprio il pittogramma eh, di una tenda eh, classica, ecco, diciamo così, di quell'epoca. Quell Naturalmente parlando di casa, oggi parliamo di casa più che di tenda, e ci si lega anche al concetto di, di famiglia no perché la famiglia eh, è quella che sta dentro la casa e infatti questa lettera ha, ha certamente anche il significato la sfumatura dell'interiore dentro ok usata anche per esempio come prefisso no in qualcosa dentro qualcosa e, questo è un po' il discorso: la famiglia sta dentro la casa, va bene? È la prima sfumatura della, della nostra lettera di Bet. Eh, vedete, vi faccio vedere qua le sue evoluzioni anche grafiche, no? L'evoluzione media, che è questa qua, da cui per esempio deriva il nostro numero 2, ad esempio, ma anche la B, la B eh, sia intesa come beta. Bet, beta de, dell'alfabeto greco, ma anche la B romana, ovviamente, del nostro alfabeto. Poi che utilizziamo tutt'oggi. In, in, in ebraico moderno invece abbiamo sempre bet, ma eh, in questo modo qua. Vedete, c'è sempre l'apertura, ha assunto una forma leggermente più eh, moderna per l'appunto, no? più, più elaborata, diciamo. Bene, allora, mh, per quanto riguarda, diciamo, il significato di, di questa lettera, ehm, possiamo vedere che avvicinandoci al numero 2, inizia anche ad assumere, eh, a manifestarsi, diciamo così, il significato di dualità. E quindi entra tutto quel discorso della polarità. Mentre ovviamente nel numero 1 non può esservi polarità neanche del soggetto che conosce qualcosa, perché è tutto il numero 1, nel numero 2 può iniziare ad avvenire il mondo, cioè la percezione. Perché la percezione avviene quando c'è un io che percepisce qualcosa. Giusto? Altrimenti non può avvenire eh, nessuna percezione, quindi eh, forse proprio questo è uno dei motivi per cui la stessa Torah, per esempio, inizia con questa lettera, Bet, la Genesi, no? Il primissima, la primissima parola che è Bereshit, che inizia Bereshit Barah, avevamo già anche un po' visto, però Adesso lo vediamo con la nostra lettera B, appunto, e vedete che la prima, primissima lettera dell'intera Torah è un bet. Su questo motivo, naturalmente ci sono stati tantissimi studi, tantissime teorie anche, tantissime riflessioni. Uh, ma anche su questa parola Bereshit, no? che eh, considerate che eh, ci hanno fatto anche libri solo su questa parola, per farvi capire l'indagine no? di chi cerca, l'indagine di chi cerca dove può anche arrivare. Però certamente è curioso che eh, l'intera creazione proprio non inizia con la lettera Al, che avevamo visto con l'Alef, come ci si potrebbe aspettare, ma inizia con Bet bet è inteso come quindi la creazione ok? la creazione bereshit quindi bereshit significherebbe così come si vede per esempio la b potrebbe essere un prefisso tipo in come viene tradotto generalmente in principio in inizio ok? quindi è sempre quel senso di, come vi ho, vi ho, già, vi ho già scritto, no? di interiorità, dentro, no? all'inizio, all'inizio in questo caso. Bra creò. Ecco perché vi dico, questo, questa lettera è sempre associata a una, ehm, a una sfumatura di creare qualcosa, della creazione. La creazione intesa come riflesso, della prima lettera, riflesso dell'Alef. Guardate questa parola, per esempio, Bereshit, no? Voi potrete riconoscere, per esempio, in mezzo, questo Rash, che, se preso da solo, significa, per esempio, testa, ok? Mentre, vedete, le, le tre lettere rimaste sono proprio quelle che vanno a comporre la nostra lettera, Bet, Bet yod tau. Quindi possiamo avere anche una sfumatura che nella testa Dio creò il mondo. Considerate che di questo Bereshit, ora io lo so che in tutte le Bibbie, di solito quelle che si comprano eccetera, è, viene scritto in principio Dio creò eccetera eccetera, no? ma sono state in realtà attenendoci proprio alle lettere, alla lingua, si potrebbero avere veramente molte variabili. Uno di queste è proprio nella testa, dentro la testa, Dio creò, eccetera eccetera, oppure abbiamo visto, no? CON la testa Dio creò, eccetera eccetera, no? Quasi a indicare tutta una creazione mentale del mondo. Ecco, allora, questo discorso che Dio nella testa creò il mondo, o con la testa, usando la testa, è molto significativo, perché si rifà certamente al principio ermetico che l'universo è mentale, tutto è mente. Questo in realtà è una cosa, io l'ho spiegato già diverse volte, è una cosa molto molto concreta, non è una cosa teorica e astratta, perché? Voi non a noi, noi non abbiamo mai visto niente. Adesso, quello che, quello che noi siamo in una stanza, ok? Noi non stiamo vedendo gli oggetti. Questo è fondamentale. Noi non stiamo vedendo il computer, vedendo il pavimento, vedendo il soffitto, vedendo la finestra. È no! E l'intelligenza ti può portare a capirlo. Perché, per esempio... Un, con cosa si vedono? Con cosa si vede il tavolo? Con cosa si vede la finestra? Con che cosa? Con gli occhi. Bene, allora, se un chirurgo, che magari sa far meglio di me, ti taglia il nervo ottico, tu non vedi più nulla. Cosa voglio dire? Voglio dire che gli occhi sono completamente sani, ma il nervo è tagliato. Tu non vedi più nulla nella maniera più assoluta. Quindi non posso dire con gli occhi vedo le cose, è falso. Spostiamoci dicendo che prima di tutto c'è un nervo ottico che mi fa vedere le cose. Quindi il nervo ottico però non è lui che mi fa vedere le cose, perché dove porta il nervo ottico? Porta al cervello. Quindi... Cosa è che accade? Che vedo le cose? No! Accade che vi è un impulso elettrico che poi il nervo ottico veicola e lo porta al cervello. Quindi l'unica cosa che accade è... Bzz, bzz, bzz, bzz, bzz, bzz, bzz. Non, non accade che l'occhio vede le cose. Comprendendo questo discorso quindi, in base all'impulso elettrico ricevuto, cosa accade? Che il cervello crea una percezione. È eh, ma tra dire vedo gli alberi e dire li sto creando, mi sembra che ci sia un'enorme differenza. Mm? Da qui naturalmente, ora vi sto facendo il percorso abbastanza velocemente ma spero che mi capiate, da qui naturalmente andiamo a toccare tutto, le distanze per esempio, da un luogo all'altro, le distanze non esistono, tu non hai mai visto la distanza, da qui al Messico non esiste una distanza, esiste la creazione continua di una distanza, ma è un parametro di informazione ok? Non è che tu vedi la distanza, se il discorso non vi torna rifate il percorso, ok? Invece è il nervo ottico, ok? Impulso elettrico, quindi è vero, Non sto vedendo, è, lì, è un impulso, per esempio 3,5 e il cervello crea l'albero e il cervello crea la distanza di 2 km e questo naturalmente è valido per tutti e cinque i sensi, non solo per la vista. È valido per quello che ascolto, per quello che tocco, perché uno potrebbe dire allora però poi la solidità è uguale perché la solidità è creata dall'impulso elettrico che arriva al cervello. Va bene? Quindi il cervello crea tutto quello che noi stiamo vedendo e in questo momento, lo sta creando, non è che lo sta percependo. È molto importante questa differenza. Fino a comprendere che naturalmente il cervello stesso. Non è altro che uno degli oggetti della creazione, o oh no. Ecco perché si dice l'universo è mentale. Perché anche il cervello viene creato continuamente. Mm? Se il discorso vi risulta ancora un po' difficile, sappiate che il cervello vive tutta la vita in una stanza buia e fredda. Non ha mai visto nessuna luce. Nessuna. Tutta la luce che voi state vedendo nella stanza è luce mentale. Ecco che cosa è. È la stessa luce di quando la notte fate i sogni. È quella luce lì. Questa luce è luce mentale. Perché? Rifatevi il processo, ok? Piano piano uno arriva a comprendere un po' meglio il discorso, perché naturalmente devi indagare la realtà. E allora piano piano la natura ti mostra un po' di più se stessa, va bene? Quindi anche questa traduzione non è male, no? Poi naturalmente un'altra versione è con la saggezza, oppure no, sempre nella saggezza, Dio creò, eccetera, eccetera. Beh, naturalmente la parola saggezza, comprensione, è molto legato a questa nostra lettera, che è Bet. perché ehm, Binah, per esempio, significa esattamente questo, saggezza, ok? Quindi, non è, attenzione, la saggezza non è soltanto mm, saggezza e comprensione, perché No, no, non è sufficiente avere la conoscenza, l'informazione delle cose, ma bisogna anche comprenderle. Perché, per esempio, per costruire una casa devi proprio avere questa qualità, ok? La saggezza comprensione, la comprensione, binà. Perché se tu, eh, eh, se tu mh, non hai la comprensione delle cose, non riuscirai a elaborare un progetto, un me mettere assieme gli assi, eh, le mura, no? eccetera, per arrivare a costruire una casa. Proprio non ci riuscirai. Giusto? Quindi, cos'è? Le informazioni ci sono già tutte, ma la capacità di metterle assieme, di eh, comprenderle proprio, ok, è questo che porta a... Uh, manifestazione la capacità di elaborare le cose di comprenderle per esempio se io ho davanti un libro eh, c'è Binah questo, questo principio cioè io sto comprendendo che quello è un libro e magari non è una pianta non è un vegetale non è una stella non è, una... è un libro cioè c'è molta comprensione ma immaginate qualcuno che questa comprensione non ce l'ha è nella, nella forma più Diciamo astratta, non capisce no, se quello è un libro oppure è un mostro che lo insegue E allora non c'è più comprensione E quindi salta la creazione del mondo Salta l'ordine del della percezione E dove si va? Si va nella pazzia, nella follia nella, Che è l'altro suono che, di, di cui vi parlavo VET Ok? Quindi abbiamo BET e ved questo è un po il senso eh, di fatto eh, voi sapete anche che per esempio eh, l'alfabeto si chiama alfabeto quindi alef bet ok quindi alef che abbiamo visto che ha, signif assume significato di eh, sia di principio primo di tutte le cose ma anche significato di insegnare qualcosa e quindi impararla, no? Avere questa possibilità di insegnare qualcosa, imparare qualcosa, no? Bet, lo stiamo vedendo adesso, è questo aspetto di Binah, della saggezza, in qualche modo, saggezza di, di comprendere le cose, quindi Aleph, Bet, impara la saggezza. Mm? Di fatto associando la nostra lettera Bet alla creazione, noi abbiamo anche Briah che è uno dei mondi cabalistici, cioè il mondo della creazione. Della creazione intesa proprio come l'inizio di ogni cosa, perché l'alef e basta. Non è ancora la creazione, vi ho detto, per, per avere una percezione bisogna avere un per, qual, chi percepisce e qualcosa da percepire, okay? Mentre siamo ancora nei reami dell'Alef, siamo ancora nel, mm, nel, nel tutto nel tutto, cioè non è ancora assolutamente creato il mondo. Va bene? Però naturalmente è come se tu avessi creato solo il, il percettore, no? In qualche modo abbiamo visto Aleph legato a Dio stesso, quindi ehm, è come Dio che però non si conosce ancora, ok? Ecco forse perché arriva un bet subito dopo e poi tutto il resto dell'alfabeto, per conoscersi, perché altrimenti non ci sarebbe proprio possibilità. Conoscersi dove... Nella creazione stessa Quindi i, i, mh, Avete visto no? Questo bet Come Allora Avevamo visto che c'è uh, uh, Rash che, che significa testa All'interno Vedete no? Nella parola Bereshit siamo sempre qua È eh? Solo una parola prendiamo Non c'è da prenderne a eh? mille Bereshit voi avete RASH, che è la testa, ma chi è la testa? La testa dell'alfabeto, avevamo visto, no? Il capo, eccetera. Chi è? È l'ALEF. Quindi poi avete BET, quindi avete ALEF dentro BET. Questo è il posto più segreto in cui risiede, diciamo così, in cui dimora Dio. Bet, tutta la creazione, creazione intesa veramente anche come la materia, la materia fisica. Quello è il posto in cui a dimora, a casa, Dio. Quindi se tu cerchi Dio in qualche posto lontano, altissimo, sopra le nuvole, o comunque in un posto che, in cui tu non sei incluso, diciamo così, stai creando una divisione che però non esiste. Se tu cerchi Dio nella materia, e cioè anche nella... Cioè, se tu sai che Dio si nasconde dentro ogni materia, si sta nascondendo dentro il libro, dentro il computer, dentro la penna, dentro la candela, cioè, capite? La materia ha dentro di sé... Come vedete proprio in questa scritta, pari pari, il principio dell'Alef. Va bene? Quindi, se vuoi conoscere la bellezza dell'Alef, la devi vedere nella creazione che è Bet. Questo è il concetto di um, andare anche nell'interiorità delle cose, dell'interiorità della natura invece che rimanere sempre solo a un mondo morto e pietrificato fatto di automatismi iniziare a risvegliare tutte le cose che ti circondano come viventi come portatrici di forze di informazioni di poteri e visto che stiamo affrontando questa rubrica portatori di lettere va bene quindi Ecco anche perché Bet lo troviamo anche nella parola, appunto, Baruch, Brech, brach Benedire, Benedizione. Perché l'intera creazione, na nascendo con la lettera Bet, nasce come Benedizione. Anche in italiano Benedizione ha ancora la lettera B, no? Come iniziale. E quindi benedizione perché? Perché è lì, nella creazione, che risiede Dio. La casa di Dio è esattamente nella creazione. Quindi abbiamo visto la casa dell'uomo, intesa come appunto la... una tenda, no? In qualche modo, dove c'è una famiglia, dove c'è dentro no? delle cose... Abbiamo visto un attimo il viaggio che si può fare della percezione per conoscere eh, come la creazione possa essere in realtà forse un atto interiore della coscienza, di creazione continua della coscienza. Abbiamo visto come Dio si nasconde proprio nella materia, in tutte le cose. E compresi noi stessi naturalmente, ok? Abbiamo visto quindi il, um, la natura, il mondo, perché per natura gli antichi intendevano proprio il mondo, ok? Non intendevano solo il bosco, uh, la natura poi vivendo, vivendo nella natura era, no, era, era tutt'uno in qualche modo no? Però abbiamo visto come Uh, la natura nasce da un atto di benedizione, essendo la dimora di Dio, ok? Della coscienza stessa. Quindi, per esempio, abbiamo la parola, eh, sì, la, la lettera Bet, che si scrive così, no? Vi avevo fatto vedere. E in, in ebraico, per esempio, Bayet, che è la stessa cosa, significa proprio casa. Ma qual è quindi la differenza tra bayet, che eccolo qua, e per esempio la parola tempio, santuario, no? Che in ebraico, per esempio, si dice mikdash. Qual è la differenza quindi tra una casa normale e una casa betel, in qualche modo? Cioè una casa di Dio, un, un santuario, un, un, un posto dedicato al divino perché eh, Dio stesso per esempio nel Deuteronomio disse a Mosè create per me questo santuario e in questo modo io sarò in voi quindi non è che dice create un santuario e io sono dentro il santuario come magari alcuni ora dicono no io sarò in voi ma cosa vuol dire come può Dio essere in te Cosa è che lo permette? Qual è la strada giusta, no? Affinché una casa possa diventare un santuario in qualche modo, no? <coughs> casa si intende mm, anche il corpo stesso, perché no? Il corpo stesso che è la casa di questa possibilità percettiva, di questo viaggio che noi chiamiamo vita. Non so se avete mai notato, ma è grazie al corpo fisico che noi possiamo avere esperienza della vita, altrimenti eh, esperienza della vita non ci sarebbe e infatti ehm, quando uno ha dei colpi, per esempio puoi diventare cieco, puoi diventare sordo eccetera eccetera, è proprio eh, una parte di vita in qualche modo che ti viene, eh, una parte di quell'esperienza che, che magari tutti gli altri hanno che ti viene tolta, per esempio non senti più nulla, non senti più i suoni mh? e quindi eh, hai questo discorso... Questo discorso qua no. Ok, quindi cosa è che rende una casa un santuario? Qual è la vera differenza? Guardiamolo nei numeri, come abbiamo fatto anche l'altra volta. Eh, così come si scrive bet, abbiamo 2, abbiamo 10 e abbiamo 400, quindi abbiamo 412. Eh, Mikdash, invece eh, abbiamo 40. 104, 300. Ok? Quindi 300, 444 è il numero uh, di, di questa parola, no? Che è santuario, il tempio, eccetera, eccetera. Facendone la differenza, 444 meno 412, abbiamo 32. Quindi 30, lamed, l, 2, b live, live che significa cuore, quindi è il cuore che può fare la differenza, vedete? Il cuore, quindi avere risvegliata la percezione divina dell'intera creazione nel tuo cuore, cioè nel centro della coscienza rende la tua casa, quindi il tuo corpo oppure anche la tua casa intesa come il tuo mondo, l'intera tua situazione di vita, anche quella è la tua casa, ok? Rende la tua casa un santuario. Ok, queste sono solo alcune parole, alcuni insegnamenti su questa lettera che come vedete ha eh, delle sfumature no? eh, molto materiali e anche molto divine, come tutte le lettere di fatto. Vi dico subito qual è la tecnica per iniziare la sintonizzazione con questa lettera, ricordandovi che, ve l'avevo già detto, naturalmente dovete praticare, almeno per tre giorni, una settimana, sintonizzazione con le lettere pure, perché poi quando le andate ad usare nei suoni radice, la vostra pratica sarà molto più potente, sarà efficace, ok? Se voi andate a usare un suono radice ed è la prima volta che usate la lettera, naturalmente dobbiamo andare avanti per gradi, no? Non si può fare tutto insieme, quindi... Piano piano vi insegnerò tutte le lettere, però sappiate che quando arriverete a averle tutte non solo vi si sveglia la conoscenza delle lettere e quindi intorno a voi le sapete vedere, sapete vedere come si muovono le forze in questo momento, in questa cosa, in questo oggetto, in questa persona. Veramente vi si può aprire un universo di conoscenza perché con le lettere con le 22 lettere dell'alfabeto Dio ha creato tutto il mondo. Quindi significa che ogni cosa è um, riconducibile a una combinazione delle lettere. Perché abbiamo visto per gli antichi le lettere sono numero. Quindi il codice di programmazione della realtà è fatto di numeri che quindi sono lettere. Mi capite? Man mano avendo conoscenza delle singole lettere voi risveglierete molta saggezza. Però praticate anche non solo con i suoni radice, lo so che poi è bello perché magari vi faccio vedere anche proprio le, eh, i metodi, le evoluzioni, i rituali, ok, però svegliate dentro di voi i poteri delle singole lettere perché in questo modo veramente poi quando applicate nei suoni radice la vostra pratica è fatta proprio uh, magicamente mh? perché i poteri si sono svegliati già un po' in voi. Avete già una sintonizzazione vostra con le lettere. Dunque, per questa lettera non si usa, proprio perché è una delle lettere doppie, non si usa vibrare il suono. Mentre con l'A, A, vi ricordate, abbiamo completamente vibrato il suono. Qui si usa pronunciarlo con un certo ritmo. Allora, per un primo momento, diciamo così, mettiamo tre giorni, pronunciate soltanto bet che è l'accezione positiva, quindi luminosa, diciamo così, di questa lettera. Abbiamo già parlato. Diciamo che vi connette alla sensazione della casa, naturalmente, della ma anche a una sensazione di viaggio interiore e anche una sensazione di saggezza. Queste sono un po' le frequenze che risveglierà in voi la connessione con Beth. Quindi cosa potete fare? Potete disegnarvi il glifo in un foglio, lo tenete davanti a voi come strumento di meditazione, diciamo così, o di connessione, eh, chiudete gli occhi e iniziate semplicemente BET, al ritmo di tre. Quindi, inspirando, no, poi BET, BET, BET. Inspirate, BET, BET, BET. La T si sente pochissimo, è la B che si sente, ok? Bet, bet, bet. Quindi potete fare questo per 10 minuti con lo scopo di conoscenza. Scrivetevi nel vostro quaderno ogni minima informazione, sensazione, percezione. Dovete riuscire a tirare giù informazioni sulla lettera B. Per esempio, mi ha trasmesso durezza, punto, oppure mi sento un po' interiorizzato, oppure mi sento caldo, mi sento freddo, qualsiasi cosa è informazione. Quindi scrivere fa molta differenza rispetto a non scrivere nulla, ok? Vi abitua molto a fare queste conoscenze dirette delle cose. Quindi, per i tre giorni, diciamo così, potete continuare a questa maniera. Dopo, decidete. O vi potete fermare, basta così. Oppure, se volete avere la conoscenza proprio completa della lettera, aggiungerete anche VET. Però, si fa così. Sia per protezione, sia per ehm, un'armonia generale. Sempre al ritmo di tre, si fa BET, BET. Bet vet, vet, bet bet bait, bait, bet bait, bait, bait, bait, bet bet Vet, bet, bet, bet. Avete capito il ritmo qual è? Quindi sono tre volte bet, tre volte vet e tre volte bet. Cioè, bet viene fatto il doppio praticamente. Perché poi ripartirete tre volte bet, tre volte vet, tre volte bet. E poi ripartite. Tre volte bet tre volte VET, tre volte BET, capite? E, e, e, e VET lo fate con una tonalità un pochino più alta rispetto a BET, ok? Si fa così, in questo modo voi avete la conoscenza completa della lettera B. Quindi eh, per il momento io vi saluto, spero che iniziate a studiare un po' queste cose che vi iniziano a a piacere che iniziate a praticare anche, no? Con quello che vi ho già detto, eh, vi auguro una buona esplorazione e benedizioni a tutti quanti e ci vediamo nel prossimi video, quindi, con le applicazioni pratiche relative alla lettera BET.